Paderni, no? Così che posso dimostrare quanto studio c'è stato dietro di questo cazzo. Dice io 8 qua. E mamma. E mamma. E mamma. E 3, 2, 1, Stop! <ride> allora, già il Però fatto che... è uno. Ciak. E quindi abbiamo deciso di aprire la società. Di che cosa si tratta? Stop. Stop. Stop, e poi ci cambi tutto freeze, no, secondo me non è dentro bene il pisellino. Però il pisellino Ma perché è tutto un pisellino? Non è che non era dentro. Mi È acceso. non vogliamo dirlo questo no troppo, no, okay. Perché? troppo spoiler troppo spoiler esatto. Ci state benissimo, anche troppo. Allora, ciao Vale, presentati al YouTube, perché prima ha detto tubo e eh, <ride> sono è veramente anno 90. Beh, io sono una boomer e quindi... Comunque, ciao a tutti, io sono la migliore amica di Silvia, nonché la sua socia, e siamo qui per parlarvi del nostro nuovo, fantastico progetto. Sono anni che veramente abbiamo riflettuto, pensato, ce ne siamo inventate di ogni, perché vo volevamo fare qualcosa insieme che avesse un senso, non volevamo fare un progetto, una cosa, un'idea, volevamo qualcosa in cui credevamo veramente di concreto, concreto e corposo insomma che ci rispecchiasse soprattutto diciamo che dopo tutta un'evoluzione anche nostra personale insomma perché eh, comunque nel tempo siamo cambiate, siamo cresciute e abbiamo insomma sviluppato nuovi modi di vivere anche il benessere insomma di abbracciare uno stile di vita sano siamo arrivate a decidere di voler eh, comunicare e diciamo coinvolgere ancora di più le nostre community all'interno della nostra vita, diventando una vera e propria famiglia, diciamo così. Esatto. Per questo abbiamo deciso di creare questa società e diciamo il nome, lo diciamo, lo Diciamo, è ufficiale, sì, è Vai. ufficiale, la voglia. Bloomwell! <ride> Che parte tutto, parte tutto, <ride> esplosione, coriandoli via. Bloomwell è l'unione... <ride> Bloomwell è l'unione tra bloom e well, quindi fiorire e benessere. Wellness fondamentalmente. Ecco. Sì, no, devo dire benessere perché a volte mi viene da dire wellessere. Mamma <ride> mia. Bloomwell nasce come piattaforma online. Noi negli anni abbiamo sempre condiviso il nostro stile di vita e voi siete sempre stati un pochino spettatori di questo. Inoltre abbiamo realizzato che ci sono tantissimi contenuti a vostra disposizione, però questi non sono mai troppo ben organizzati. C'è la ricetta che magari ci può ispirare? Sì, ma quando mangiarla In che quantità? Oppure eh, c'è l'allenamento condiviso della vostra fitness plus preferita? Ok, però quando lo faccio? Quante ripetizioni? Come? Quindi... L'idea di Bloomwell è quella di creare uno spazio dove chi vi accede ha la possibilità di cogliere tutti questi strumenti con un determinato ordine. Esatto, assolutamente, quindi diciamo che è proprio un percorso guidato, noi vi prendiamo per mano e vi portiamo con noi all'interno del nostro modo di vivere l'alimentazione, l'allenamento, eh, un'organizzazione assolutamente eh, diciamo semplice e naturale che speriamo diventi sempre di più anche la vostra non solo alimentazione e allenamento ma anche tutto ciò che riguarda la persona e il benessere a 360 gradi quindi toccheremo ambiti come la mindfulness, la salute mentale ma anche perché no la salute della pelle skincare, sì, beauty care ma anche del sonno la prevenzione, la prevenzione anche, tutti gli aspetti del benessere saranno toccati in diverse aree tematiche. Questo perché non vogliamo che siate più spettatori, ma vogliamo rendervi attori di questo stile di vita sano che noi per anni abbiamo professato, diciamo. Sì, siamo tutti un po' protagonisti all'interno di Bloomwell, eh? è questo che vogliamo creare, una, una community attiva, una community che partecipa sempre di più. Eh, nasce come piattaforma online adatto. su abbonamento quindi magari, cioè sicuramente in futuro quando sarà strutturata. Perché ora è in fase di costruzione del nostro web designer. Ciao Mario. <ride> e, però presentemente, esatto. se <ride> ci seguite sui nostri canali social, avrete Sapete visto benissimo c'è stata è... un'evoluzione: un il new entry, esatto, quel lab. Eh, adesso possiamo, insomma, svelare realmente, diciamo che è bellissimo. No, mi ha scelto la una... no, valle effettivamente, sono la tua invenzione. Il Bloom Lab. Ok, quel laboratorio eh, per fiorire. Venite a fiorire con noi, questo ci piace tantissimo. E quindi anche lì, adesso, piano piano, eh, vi coinvolgeremo e vi chiederemo aiuto perché vogliamo eh, creare un ambiente che sia accogliente, che sia positivo, colorato, che sia effervescente, diciamo così, e all'interno del quale vogliamo strutturare poi dei piccoli eventi, dei talk, potrete venire a trovarci, potrete allenarvi con noi, cucinare con noi, potremo fare tantissime cose insieme, potremo meditare, potremo disegnare, insomma, non vi dico più niente perché se no vado avanti non so per quanto tempo, e eh, appunto però adesso dobbiamo insomma step by step eh, andare ad arredarlo abbiamo poi il nostro Jimmy che ovviamente architetto eh, ci sta aiutando in questa cosa e vogliamo appunto scegliere con voi colori un po' tutto quanto quindi l'idea è non essere solo presenti online ma essere anche presenti sul fisico perché comunque vogliamo creare un vero e proprio legame con voi e eh, pensiamo che questo sia veramente il modo migliore. Ovviamente chi non potrà essere presente a Milano sarà coinvolto tramite la piattaforma e tramite il profilo social che da oggi è aperto, quindi andate a seguirci. Poi vabbè, faremo anche delle live comunque. Quindi quindi sicuramente tutti di, saranno esatto, coinvolti, esatto, però proprio l'idea è che quella che voi verrete, ci saranno degli eventi, workshop, come diceva Valeria prima, e curerete la vostra anima, il vostro corpo, il vostro benessere insieme a noi. Per ora, visto che vogliamo già attivarvi e uh, rendervi eccitati tanto quanto lo siamo noi per il Bloom Lab e per tutto il progetto di Bluewell, condivideremo con voi i, tutta la parte di ristrutturazione sì. e sì, rinnovamento. Quindi <ride> anche se siete un pochino fanatiche del design, eccetera, <ride> ci, ci divertiremo, divertiremo insomma. Esatto. E poi, in teoria, da settembre dovremmo riuscire a avviare tutto il progetto. Niente, volevo dire un, un po' di spoiler, ma mi hanno bloccato, quindi non vi posso dire niente, ma sappiate che abbiamo veramente grandi cose in serbo per voi, perché vogliamo veramente darvi. Sì, anche perché sono anni che comunque voi date a noi. Cioè sempre è sempre stato un bello scambio e adesso insomma abbiamo l'energia e probabilmente anche la maturità. Per fare quello step in più, esatto. perché ovviamente saranno contenuti totalmente diversi rispetto a quelli che ora condividiamo su Instagram. Sì, che magari un sono un più esatto. Sì, perché ora magari sui social sono più incentrati su di noi, quello che piace a noi, quello che facciamo noi, e invece adesso ci sarà quel passo in più dove facciamo delle cose dedicate a voi Infatti, allargando il cerchio soprattutto in una, prima fra, in una prima fase avremo tanto bisogno del vostro feedback esatto ma insomma vabbè questo era soltanto un piccolo assaggio e racconto di quello che tenevamo dentro e che da adesso finalmente possiamo raccontarvi adesso vorrei dire chiudiamo questo video perché se no Silvia va avanti e vi spoilerà troppe cose e poi c'è Jimmy che sì, è dall'altra parte <ride> ci fa dei gesti, aspetti. vi, nostro... no, no. vi aspettiamo nel nostro vi aspettiamo nella nostra ci piattaforma e poi speriamo anche di incontrarvi personalmente. 3, 2, 1, ciao! Bene, ora ci siamo già dilungate abbastanza quindi spero che questo progetto vi ispiri e vi esalti tanto quanto lo siamo noi. E non dimenticate di seguirci anche sul profilo di Blue Well World. E noi ci vediamo nel prossimo video. Un grande abbraccio, un bacio. Ciao ciao! ciao! ciao! <ride> grande! Comunque, andiamo. <ride> Comunque, questo è tutto il brainstorming che ho fatto per arrivare a Bluewell. È stato lunghissimo, ho fatto di tutto, your health space, your movement space, flowless, connected, latino, italiano, anche il latino, anzi io non parlo latino, ma anche avrei preso il latino, alla fine Bluewell Sono bellissima. Ma <ride> ti tu pagina per tutto il progetto, E okay. che?